Allora, eccoci agli ultimi sgoccioli. Ehm, oggi, come già previsto, faremo una delle due simulazioni d'esame, l'altra sarà mercoledì in laboratorio, quindi quella di oggi ovviamente sarà a cavallo tra la lezione di oggi e la prima ora di domani. Ehm, io ho, provato, ho preparato un testo no? che cerca di eh, in qualche modo copiare la tipologia di testi che abbiamo durante l'esame, lavoriamo su un, database, su un dataset nuovo. Quindi oggi vedremo, vedremo un dataset nuovo oggi, ne vedremo un altro mercoledì in laboratorio. E questi due dataset, come ho già detto, saranno quelli che eh, almeno per i primi due appelli saranno utilizzati durante gli esami. Mm? Quindi facciamo qualcosa leggermente diverso, nuovo, ma non troppo nuovo. <ride> eh, il progetto è scaricabile da questo indirizzo, quindi non usiamo github perché l'esame non lo useremo, vi daremo da scaricare uno zip bit.ly 2 j maiuscolo 1 minuscolo 4 n maiuscolo j maiuscolo n maiuscolo. Sono quei servizi di accorciatore di URL che se va bene, se l'avete scritto correttamente, vi dovrebbe portare a una pagina di questo genere da cui potete scaricare uno zip che contiene il, quello che chiamiamo il progetto base, quindi il progetto di partenza da cui, su cui lavorare. Una volta scaricato questo progetto base, dobbiamo importarlo dentro Eclipse, e poi andremo a leggere il testo e vedere cosa dobbiamo fare. Allora, per importarlo, import, La voce da selezionare è progetti esistenti nel workspace, siccome mm. non scegliete anche archivio, perché in questo caso eh, purtroppo i nomi dei, dei menu di, di Eclipse sono probabilmente stati creati da qualche divinità malefica. Per cui dai nomi esattamente a controllo di ciò che sembra, Archive File non è per importare un nuovo progetto sotto zip, ma è per importare da uno zip all'interno di un progetto che già esiste, mentre invece per creare un progetto nuovo devi scegliere il progetto esistente. Questo tanto per. Eh, comunque la, il messaggio che c'è sopra è, parla per sé, selezionare un archivio. e questo archivio da dove l'abbiamo scaricato io ce l'ho qua voi ce l'avrete scaricato da qualche parte sul desktop o in qualche cartella download tecniche programmazione no, pardon qua qua, questo quindi apriamo lo zip e Eclipse dovrebbe riconoscere che Dentro questo zip c'è un progetto e quindi lo importa. Lo importerà come progetto e ce lo farà vedere nel workspace. Non fate l'errore di salvare lo zip dentro il workspace, quando lo scaricate, né di scompattare lo zip e copiarlo dentro il workspace, perché altrimenti poi Eclipse non riesce a copiare nella stessa cartella da cui sta importando. No? E quindi dice, eh, non ci riesce, non funziona, eccetera. Ok, a parte questo, c'è arrivato un nuovo progetto che qui si chiama simulazione 2018-06-11, che se non ho sbagliato è la data di oggi. E all'interno del progetto io ho messo un pdf, che è il testo della simulazione d'esame di oggi. Ok? Allora, spendiamo un attimo a leggere il testo, visto che come come l'esame non lo vediamo prima. Lo vediamo al primo momento qua, si considera un dataset UFO sightings, avvistamenti di UFO, che riporta una serie di 80.000 avvistamenti di presunti UFO, or, sarebbe più giusto dire presunti avvistamenti di UFO, tra il 1906 e il 2014. No? Questo database, qui c'è anche il link se siete curiosi di vedere dove, da dove è stato tratto, Contiene una tabella sola questo database, molto semplice, una tabella sighting che avrà una riga per ogni avvistamento, sighting avvistamento, e la, la, la tabella contiene questi campi. Io qua ho copiato, semplicemente formattandolo un po' meglio, la documentazione, tutta, in realtà c'è solo questo di documentazione che c'è sul sito di partenza, no? e ci dice che cosa rappresentano le varie colonne, dell'avvistamento, quindi abbiamo la data e l'ora dell'avvistamento, la città, lo Stato e la nazione, eh, questo è pensato, la differenza tra state e country, pensate agli Stati Uniti che sono un'unica country, sono divise in molti Stati, ti ringrazio, e la forma dell'UFO, perché ovviamente può essere quadrato, triangolare, a sfera, grazie molte, eh, eccetera. La durata dell'avvistamento, che è semplicemente una stringa questa, la durata dell'avvistamento è scritta due volte, la prima come valore numerico in secondi, quindi 180 secondi, la seconda come ore barra minuti, quindi una stringa che descrive 3 ore e 5 minuti o qualcosa del genere. Eventuali commenti. La data, attenzione non confondiamo questa con quell'altra data, questa è la data dell'avvistamento e quella sotto è la data del posting, cioè di quando questo avvistamento è stato inserito nel database, è stato reso pubblico, è stato... E poi le coordinate, la latitudine e la longitudine del... qui non so se dirvi, dell'UFO o della persona che l'ha visto, dello svalvolato che l'ha visto, eh, espresse come valori numerici. Vabbè, questa è la tabella. Si intende costruire un'applicazione JavaFX che permetta ad un utente di interrogare tali avvistamenti, e di compiere delle analisi sugli stati in cui tali avvistamenti sono avvenuti. Si devono considerare esclusivamente, quindi la tabella vale su campo mondiale, ma noi si devono considerare esclusivamente gli avvistamenti registrati negli Stati Uniti, cioè in cui il campo count sia uguale a US, dividendoli in funzione dei 52 stati americani, cioè colonna State. In particolare l'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni e qui abbiamo il punto 1 e il punto 2 come, come ci aspetteremmo. Allora diamo un'occhiata prima di leggere il punto 1 al database e ne approfittiamo per importarlo. Allora bisogna avviare il database, se usate XAMPP lo avviate con XAMPP, se usate MariaDB lo avviate con i servizi dov'è la M di MySQL avviati le librerie sono già dentro il progetto Sì, poi se vi serve un'altra libreria in più che conoscete perché eh, che non so, da, da lunga tradizione di famiglia usate quella, va benissimo la potete aggiungere, però quella di base per accesso al database eh, per jgraph.t eccetera la mettiamo già dentro il progetto nel caso in cui servisse sì. In questo caso non l'ho messa perché non serviva. Um, ok. Quindi io qua devo importare il database che trovo, vedete qua c'è la cartella lib in cui ho già messo il connection pool, jgraph-t, il messico il MySQL connector e le librerie da cui dipendono, quindi siamo già abbastanza pronti per partire. Il database... E in questo file SQL che possiamo importare, c'è anche un'immaginina che in realtà corrisponde a quello, al disegnino che c'è sul testo, questa tabella qua. A noi interessa la SQL da importare, lo possiamo prendere dal workspace, simulazione, database, ecco a volte qui ho messo direttamente l'SQL a volte mettiamo l'SQL compattato ricordatevi di scompattare lo zip prima di cercare di farlo digerire a, al programma di importazione che purtroppo non si capisce perché non possono farlo da loro lo scompattamento ok faccio partire lui immagina, vedete quanti avvistamenti 80.000 e, e Rinfreschiamo questa colonna, c'è un database UFO Sightings che contiene la tabella sighting, che ovviamente è la struttura è quella che abbiamo visto prima e alcuni esempi sono qua. Quindi città, stato, country, forma, durata, commenti e coordinate. Più un D davanti e un daytime di avvistamento come seconda colonna. Um, vediamo quanti sono quelli con cui dovremo lavorare. No? Noi dobbiamo lavorare solamente su US, così ci facciamo idea se su quegli 80.000 ce ne servono 5.000 o 75.000. Select asterisco from sighting. Eh, Where? country uguale us e ce ne sono 65.000 quindi in realtà la maggior parte no, di questi avvistamenti in questo database sono proprio sul suolo statunitense forse perché guardano i film di fantascienza dove si attacca sempre o san francisco o washington um, Andiamo avanti sul testo d'esercizio. Allora, cosa dobbiamo fare? Si permette all'utente di selezionare da un menu tendina un anno tra quelli presenti nel database. La tendina dovrà mostrare, a fianco dell'anno, anche il numero di avvistamenti avvenuti in US in tale anno. Quindi la tendina, immagino di cliccare su questa, si aprirà 1970 tra parentesi 10. Una volta selezionato un anno, il programma dovrà costruire un grafo orientato relativo agli avvistamenti in tale anno. Quindi quei 65.000 avvistamenti noi li, non li digeriamo tutti insieme, ma digeriremo solamente la porzione relativa a un certo anno. Su quella porzione il programma dovrà costruire un grafo orientato relativo agli avvistamenti in tale anno, descritto così. I vertici del grafo saranno gli stati americani, o meglio, quegli stati in cui vi è stato almeno un, vista, un avvistamento in quell'anno, quindi non è detto che siano tutti 52, e gli archi del grafo rappresentano, leggiamo bene questa frase, l'ordine temporale degli avvistamenti. In particolare ci dovrà essere un arco tra lo stato A e lo stato B, se almeno un avvistamento in B è temporalmente successivo ad almeno un avvistamento in A all'interno dell'anno di riferimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un avvistamento nello nella in California a maggio, dell'anno di riferimento che ho scelto, e un altro in Texas a giugno, ci sarà un arco tra California e Texas, e non l'arco all'incontrario. L'arco all'incontrario ci potrebbe essere se ci sarà un secondo avvistamento in California a settembre, che chiaramente è successivo rispetto a quello a giugno in Texas, e così via. Quindi in qualche modo in questi archi cerchiamo di mappare il percorso di questi UFO tra i vari stati. L'ho visto qua, poi l'ho visto là. E quindi c'è un arco che dice che probabilmente sia lo stesso, si è spostato in questa direzione. Una volta costruito il grafo, si permette all'utente di selezionare uno stato, quindi c'è la seconda tendina stato, tra i vertici presenti nel grafo, e si determini quali siano gli stati immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi allo stato selezionato, e quanti e quali sono gli, gli altri stati raggiungibili in avanti, attraversando uno o più archi, quindi questa... Questo molto, il punto C è molto semplice, dato un vertice del grafo devo stampare i vertici adiacenti l'ingresso in uscita e i risultati di una visita, a partire da quello, quindi banale però per, per riuscire a vedere qualche cosa. Questo è il punto 1, partiamo da qua. Il punto 2 ci chiederà, leggiamolo solo velocemente poi sarà il lavoro per domani, la pressione del bottone sequenza di avvistamenti, che è qua, partendo dalle informazioni contenute nel grafo, quindi lavorando sul grafo, si determina attraverso una procedura ricorsiva il cammino più lungo di avvistamenti successivi. Cioè ossia una serie di stati nei quali sono verificati avvistamenti temporalmente successivi, che è una frase lunga per dire gli archi nel grafo che abbiamo determinato prima, tale cammino rappresenterà quindi il percorso più probabile seguito dagli alieni sul territorio statunitense. Non è vero ma ci stava bene una frase qui. Il cammino trovato dovrà avere come vertice di partenza quello selezionato nel punto 1C, quello precedente, dovrà essere un cammino semplice, cioè ciascun vertice comparirà al più una volta sola, il grafo è sicuramente ciclico, quindi archi che possono tornare al punto di partenza, il nostro cammino non ci interessa, non vogliamo che ciò succeda. E orientato secondo l'orientamento degli archi del grafo, chiaramente. Stampiamo il percorso che ho ottenuto elencando gli stati in ordine. Vabbè, di questo ce ne preoccupiamo dopo. È relativamente normale, in questo caso è una molto semplice ricerca di un cammino più lungo tra quelli possibili nel grafo. Allora, partiamo da qua. Qui cosa dobbiamo fare? Costruire il grafo, ma prima di costruire il grafo dobbiamo permettere all'utente di selezionare l'anno. Sarà una semplice qui nel database, perché io a priori, qui mi dice che il, gli avvistamenti sono completi tra 1906 e 2014 ma non è detto che ci siano tutti gli anni presenti no? quindi comincia a chiedere al database dimmi quali sono gli anni eh, presenti nel database poi a partire dagli anni dovrò da scelto un anno no? quando l'utente ha scelto un anno dovrò trovare quali sono gli stati coinvolti in quell'anno che non è detto che siano tutti e, una volta trovati gli stati, trovare no, gli archi. Ok, possiamo andare in ordine, chiaramente di tutto questo la cosa più complicata è capire qual è il modo furbo di trovare gli archi. Allora, io vediamo un po' cosa già nel progetto. Nel progetto, nella package model, ho già una classe Sighting, che è l'oggetto stupido che contiene tutti i campi della tabella, quindi il lavoro noioso l'ho già fatto io per voi, in questo caso. E poi nella cartella db ho un sightings dao che vabbè, semplicemente carica tutto l'elenco dei Sighting, tutto, non solamente gli Stati Uniti, non solamente l'anno che mi interessa, all'interno di una lista essenzialmente l'ho fatto per poter testare che il database funzionasse, il collegamento, eccetera eccetera faccio partire un programma di test che alla fine mi stampa 80.000 righe inutili hm? giusto per vedere che la connessione al database si fosse e, e l'oggetto citing funzionasse a dovere ok partiamo da qua, noi avremo bisogno come prima cosa Di popolare l'anno. Ops, perdono, non così. Eh, SimBuilder è qua, quindi dobbiamo popolare la prima tendina, andiamo a vedere come si chiama. Io, di solito cerchiamo di dare già i nomi che servono ai vari oggetti nell'FXML, se dimentichiamo qualcuno aggiungetelo tranquillamente. Allora questa combo box si chiama box anno, questa la devo popolare all'avvio del programma perché non, non dipende da nessuna azione utente, quindi eh, quando il programma parte farà una prima query in cui ottiene tutti gli anni. Allora vorrà dire che il nostro model, partiamo da lì, quindi creiamo una classe model, una delle cose più facili che dovrà fare è gestire l'elenco degli anni. Quindi avrà una variabile che sarà una lista di anni. Possiamo usare java.time.year che è già fatto per noi. Eh, anni lo chiamiamo. Avvistamenti, dai. Anni avvistamenti, se no vuol dire poco. E quindi avremo un metodo del modello che chiameremo get quindi un public list year get anni avvistamenti E cosa fa questo metodo? Scusate le grafiche sono partite per errore. Metodo. Scemo. Scusate, eh, um, questo metodo dovrà fare una query al database, salvare il risultato dentro questo anni avvistamenti e poi restituire il valore. Lo salvo qua così se sicuramente per costruire il grafo mi servirà ancora. Eh, allora avrò semplicemente una sorta di Sighting DAO, DAO, uguale DAO.get anni, no scusate, new, dopo, new Sighting DAO e poi abbiamo dis.anni avvistamenti uguale DAO.getAnni e possiamo ritornare quest'anni avvistamenti che useremo per popolare la tendina. Adesso ci manca il getAnni ma è semplicissimo. Lo creiamo dentro il DAO quindi prima otteniamo la connessione punto get connection. poi creiamo uno statement E questo statement cosa dovrà contenere? Dovrà contenere la richiesta degli anni definiti in database, quindi avrà, sarà un select from sightings ovviamente sempre. Di che cosa? Della colonna. E non abbiamo una colonna anno. Abbiamo però date time, quindi dobbiamo estrarre l'anno da date time. Quindi se non ricordo male, in, in eh, SQL c'è una funzione year che fa proprio questo, prende un oggetto di tipo temporale ed estrae solamente la componente anno. E ovviamente questa cosa qua la dovrò mettere Distinct. Gli do un nome come anno e lo ordino per anno crescente. Se non ho sbagliato dovrebbe venire fuori questa cosa qua. Quindi come vediamo ci sono dei buchi, ci sono degli anni tranquilli in cui le invasioni si sono fermate. E queste le dobbiamo inserire nella tendina. Ok? Eh, in realtà c'è un altro dettaglio che mi ero dimenticato, che la tendina dovrà mostrare anche il numero di avvistamenti avvenuti in quell'anno. Quindi in realtà non mi basta solo l'anno, ma voglio anche un numerino a fianco. Quindi la lista non sarà di IAR, ma dovrò creare un oggetto che è una coppia di valori, quindi mi complica un tantino di più la vita. Vediamo prima come tenere il dato, poi andiamo ad aggiornare le strutture dati, gli oggetti nel model. Eh, allora, ci serve sapere gli avvistamenti raggruppati per anno. Quindi l'anno, ma anche il count di ID, ad esempio, as count cnt quindi estriamo questi due valori, ovviamente ogni volta che c'è un operatore di aggregazione deve esserci un operatore di aggruppamento e viceversa. Così, conta gli ID all'interno di ogni gruppo di anno, così. Vedete che negli anni più recenti siamo diventati un pochino più sclerotici perché si va dalle decine alle migliaia di avvistamenti. Quindi questa è la query che ci serve. Questa query però purtroppo devo tornare sul codice a, a modificarlo eh, non restituisce solamente un elenco di anni ma un elenco di coppie di valori quindi dovrò crearmi un oggettino anno e count quindi creiamo una nuova classe, un count, che contiene dentro uno year, anno e anche un intero count. Quindi dobbiamo creare il solito costruttore e get resetter, constructor, get resetter e poi visto che questo dovrà essere visualizzato nella tendina, mi serve un toString che lo stampi in un modo decente, cioè esattamente ciò che voglio vedere nella tendina public, string, toString, eh, che ritorna anno.toString, l'oggetto IAR dovrebbe già generarmi no, l'anno in quattro cifre, quindi non ho bisogno di, un, di chiamare un formatter particolare, spazio aperta tonda, posso aggiungerci count, chiusa tonda, no? Quindi mi dirà 1903 tra parentesi 10. Allora con questo oggetto devo andare a modificare il model, quindi non mi basta year ma mi serve anno count. qui, e anche qui ovviamente, e anche il DAO hanno account, a non scrivere la query prima lo paghi dopo, ok allora a questo punto la query ce l'abbiamo, giusto, giusto, allora tu dici, nella query dovremmo tenere conto che gli unici avvistamenti che ci interessano sono quelli negli Stati Uniti, quindi questo conteggio adesso è eccessivo perché conta quelli del mondo, giustamente, allora devo ancora selezionare where country uguale us, diminuiscono, non di tanto, Ok. No, mi stavo chiedendo se potesse capitare che count sia uguale a 0 ma no, perché in un caso in cui 0 ehm, non, non, non ci sono righe da contare quindi non mi crea il gruppo hm? se ci fosse una join potrebbe succedere ma qui ho una tabella sola ok allora questa dovrebbe essere quella definitiva la inseriamo nel nostro DAO, mettiamo a posto i soliti spazi idioti. Sì, qui possiamo mettere gli apici singoli così un pelino più leggibile e punto e virgola. E adesso dobbiamo semplicemente creare la lista. Quindi abbiamo il proprio statement, lo eseguiamo. No, result, result set. Result uguale st.execute query. Creiamo il risultato: AnnoCount uguale new array list di annoCount, e while. result set.Next. Qui il codice è codice praticamente standard, quindi si va abbastanza a macchinetta. Result.add new anno count. Allora, anno count è il costruttore che richiede due parametri, uno è l'anno, che prendo da result set get anno, quindi get. Eh, Questo è un getint di anno, eh, tra virgolette. Allora io ho estratto year date time, quindi in SQL ho preso un oggetto data e ne ho estratto un numero. L'espressione year date time è un numero solamente, quindi lo posso leggere come getint dell'anno poi questo getInt lo devo convertire in oggetto year, perché è quello che si aspetta l'oggetto, ma questo lo posso fare facilmente con year of questa cosa qua, allora, a parte parentesi, hanno count, il primo parametro è year of intero estratto dalla colonna anno del database. Se avessimo letto direttamente la colonna avremmo dovuto fare un getDate per averlo come oggetto date e poi da lì lo convertivamo in toLocalDate. Però visto che è un'espressione che restituisce un valore numerico, lo leggo come valore numerico e lo e costruisco l'oggetto year perché hanno count dentro vuole un oggetto year. E poi il secondo parametro è più facile perché è semplicemente è il conteggio e quindi abbiamo un result.getInt della colonna che si chiama cnt. Questo chiude new e questo chiude l'add. Finito il while, chiudiamo la connessione e restituiamo il result. Nel caso in cui qualcosa vada storto, ma speriamo che non succeda, Ristruttiamo un nulla, ad esempio, dopo aver stampato il messaggio. Allora, questa è la prima cosa che il programma farà, farà questa query come prima cosa e la usa per popolare la tendina. Questo lo mettiamo nel codice di avvio del controller, nel cosiddetto set model del controller. Quindi dobbiamo ricordarci che AnnoCount, andiamo a prendere il controller adesso, AnnoCount è l'oggetto con cui vogliamo costruire la tendina box Anno. Quindi lo inserisco lo specifico. Ops, conto vai. Questo. E... L'inizializzazione di questa tendina la metto nel metodo setModel, quindi anche qua, solita cosa, il controller deve conoscere il model. E dovrò creare un metodo che non è l'initialize, ma viene chiamato dopo, setModel. Model M, in cui semplicemente innanzitutto mi salvo model uguale M e poi imposto la tendina, quindi il box hanno.getItems, che è la property che contiene i vari elementi, add all di eh, model punto getAnno, getAnni e avvistamento. Come ultimo passaggio bisogna fare in modo che questo metodo setModel venga chiamato dal main. Quindi torno nel main, devo ottenere l'oggetto controller, creare l'oggetto main e chiamare setModel. Ora. creiamo il model questo è facile per ottenere il controller dobbiamo fare il solito giochino con l'fxml loader spezzarlo in una classe uguale fxml loader a cui passo questa cosa qui Ok, manca un punto di virgola in fondo, estrago il controller che si chiama UFO controller, loader get controller, e infine... Chiamiamo infine controller.setModel di Model. Dmodel. Così. Ok. Tutta questa fatica dovrebbe essere ricompensata dal fatto che la tendina adesso dovrebbe contenere gli anni, oppure il programma deve darci un'eccezione. Vediamo. Esattamente. Bellissimo. Ok, adesso dobbiamo fare il lavoro vero, finora il riscaldamento, costruire il grafo quando l'utente preme il bottone avvistamenti, che riceverà, a questo punto, questo bottone avvistamenti, un parametro, cioè il metodo che crea il grafo, riceverà come informazione l'anno rispetto al quale deve costruire gli avvistamenti. Allora, torniamo nel nostro model. e quindi pensiamo a un metodo che, debba, che possa costruire il grafo e poi una serie di metodi che permettono di interrogare questo grafo per, per far sì che il controller stampi le informazioni che gli interessano quindi prima di tutto crea grafo con un parametro year, anno. public void questo non restituisce nulla ovviamente dovremo creare un oggetto grafo e decidere chi sono gli archi e chi sono i, eh, i vertici di questo grafo allora i vertici del grafo sono gli stati qui possiamo fare i sempliciotti e mettere string oppure fare i sofisticati e mettere, fare una classe state mm? però questa classe state ha dentro solo una stringa non devo fare nessuna elaborazione particolare mi sembra lavoro inutile no? quindi possiamo mettere come string come vertice e come arco è una, questo è un grafo che si è orientato ma non è pesato quindi mi basta un default edge questo dovrò importarlo ok grafo Quindi, come prima cosa, la crea grafo mi crea appunto l'oggetto graph. Allora, che cosa crea? Ci vuole un grafo semplice, orientato, non pesato. Se non sbaglio, si chiama simple directed graph. Se non mi, se non mi viene al primo colpo, lo vado poi a cercare. Simple directed, c'è, cioè, simple directed graph. È andata bene con come arco il default edge punto class. Questo è il nostro grafo. Dobbiamo riempirlo di vertici, cioè stati e di archi. Allora, gli stati, i vertici, sono... niente niente meno che gli stati americani in cui ci sia stato almeno un avvistamento nell'anno in corso. Allora, chiediamo un po' al database quali sono. Ci interessano gli stati, quindi state, distinti tra loro, sempre dalla nostra tabella sightings perché è l'unica, ha due condizioni: eh, la prima è che country sia us, e la seconda è che l'anno sia quello che l'utente ha scelto. Quindi di nuovo: year di daytime uguale, che ne so, prendiamone uno che ne abbia un certo numero. 2000, così è cifra tonda. Vai, e beh, questi sono gli stati, in questo caso erano 51, è un anno denso di avvistamenti. Se vogliamo fare qualche prova con un grafo più piccolo, scegliamo un anno in cui ci fossero meno avvistamenti, ne so, 1986. c'erano solamente 39 e così via. Quindi tenetevi da parte due o tre anni di riferimento con cui fare le prove, no? uno in cui ci siano veramente pochi, in modo che il grafo abbia 10 nodi, 10 stati, quindi sia facile da anche debuggare e poi sapete anche quelli che ne hanno di più e poterli provare ogni volta, no? quindi identifichiamo degli anni di comodo. Eh, forse per nostra comodità questi stati qua potremmo anche metterli ordinati in ordine alfabetico. Ci sono un coppino più facili sia da leggere che da confrontare. Ok. Questo è ciò che vogliamo e come vertici del nostro grafo. E basterà di chiedere al DAO di costruirci esattamente questo. Quindi il nostro site in DAO avrà un altro metodo, public, che ritorna una lista di stringhe, che sarà un get stati, dato un certo anno. Sì? Controllare, stato Dobbiamo controllare se? Sì? Eh, che ci sia stato almeno un avvistamento? Che ci sia stato almeno un avvistamento eh, sì, ma eh, non lo sto già facendo. Nel senso che se per caso non c'è stato nessun avvistamento, il, lo stato non compare. Perché, ricordiamoci cosa fa il select, eh, togliamo il disting per un attimo. Eh, togliamo anche l'ordinamento, se no non capisco più nulla. Eh, fammi aggiungere l'id. Cioè lui in elenco mi fa facendo vedere tutti gli avvistamenti di questa country e di questo stato. No? Con il loro id. Se un avvistamento, quindi è totale. Se in, in un, uno stato non ci sono stati avvistamenti, semplicemente in questo elenco totale non compariranno quello stato. Sì. Queste sono già le tabelle di avvistamenti, quindi non sto quello che prima avevo detto in mezza frase: se facessi una join dovrei pormi il problema. Perché se avessi l'elenco di tutti gli stati e poi mi chiedessi per ogni stato quanti avvistamenti ci sono, in alcuni casi il risultato sarebbe zero. Però visto che parto dagli avvistamenti per trovare gli stati, questo non può succedere, in questo caso specifico. Sì, comunque la domanda è sempre, deve sempre essere in mente, cioè, e se è zero, cosa devo fare? Lo devo considerare, inserire, oppure lo devo eliminare? In questo caso non può essere zero. Ok, allora, dicevamo, eh, year, anno, prima di perderlo scriviamo la stringa, Spazio. poi questo ovviamente non è 1986, ma è un punto interrogativo, che sarà il nostro parametro. E qui è solita trafila, get connection, prepare statement, uguale a connection.getstatement prepare statement di questa stringa SQL tutto dentro un try catch ci mettiamo dentro anche la connessione se la query funziona possiamo creare una lista di stringhe chiamo result E poi comincio a scandire, aspetta, facciamo prima, sì, result set uguale st.executequery, ma prima devo impostare l'anno, quindi st.set int, il parametro 1, qua, che è l'anno. Quindi anno, punto, getValue restituisce il valore dell'anno, che è sotto forma di intero. A questo punto abbiamo eseguito la query e ci salviamo risultati, while. Wow resultset.next um, result.add new string ma ah, che new string eh, sì. resultset.get di state si sì, sto new string non serve a niente scusate Quindi aggiungo una stringa che è quella che mi restituisce il getString. Poiché le stringhe sono immutabili, sono sicuro che ogni volta sarà un oggetto diverso, quindi non c'è il rischio, non sono obbligato a farmene una copia. Chiudo la connessione, restituisco il risultato, altrimenti... Vabbè, torniamo un nulla e vediamo. Allora, fatto questo, allora è facile creare i vertici del grafo, perché basta nel modello creare una lista di stringhe e dare, farci dire dal DAO, quindi dovrò ricreare l'oggetto. Eh, la chiamo stati, vertici stati uguale dao.get stati dell'anno che, che ho ricevuto io come parametro year e questo dovrebbe essere sufficiente per aggiungere tutti i vertici al grafo Okay. Se vogliamo possiamo fare una piccola prova. Fino a qua. Facciamo stampare quanti vertici ha letto. Così, come sempre, cerchiamo di andare avanti per piccoli passi. Scriviamo codice per 5 minuti e poi lo testiamo. Non scriviamo codice per un'ora e poi non funziona niente. Qui ci agganciamo già subito al bottone analizza. Quindi lo testiamo o direttamente dal controller oppure da un programma, da una main di test. Però testiamolo sempre. Allora, andrò l'analizza... Cosa deve fare? Deve prendere questo bottone che ho qui. No, perdono avvistamenti. avvistamenti. C'è da fare prima avvistamenti. Quindi questo bottone qua avvistamenti, deve leggere l'anno e chiamare e la crea grafo, poi farà altre cose ovviamente, ma prima cosa è leggere l'anno. Quindi siamo qui, entro avvistamenti. Year anno uguale box anno.getValue. Qui sono fortunato perché essendo una tendina che ho popolato io, so che i valori che ci ho messo dentro sono tutti validi, quindi non ho particolari controlli degli errori da fare, se non che l'utente abbia selezionato qualche cosa. Quindi l'unica cosa strana che potrebbe succedere è che anno sia null. Allora vuol dire che l'utente non ha selezionato nulla, ma se ha selezionato qualcosa sicuramente è corretto. Java.time, non avevo ancora importato. Punto get value perché si arrabbia, caro mio. Ah no, perché un anno count. Oh. Giustamente. Allora, se anno uguale null, allora non va bene. E gli dirò errore selezionare un anno. punto virgola. E basta, return, e usciamo. Altrimenti se anno diverso da null possiamo procedere. e Quindi chiederemo al nostro model di creare il grafo con l'anno specificato. Quindi dal mio oggetto anno count mi interessa solamente l'anno, il count era solamente per ragioni estetiche. Così riusciamo a vedere se fa la cosa giusta. partiamo dal main eccolo qua Scegli... non scelgo nulla errore scelgo 1129. avendo un avvistamento solo mi aspetto che ci sia uno stato solo eh, infatti mi ha stampato uno qua me lo stampa nel, nel system.out non l'ho messo nel. se invece prendo il 2000, se non ricordo male, nel 2000 avevamo 51 stati, vero? Infatti, nel 1986, che era l'altro anno che avevamo scelto, adesso non trovo più, 39 era il numero che c'era uscito. 39, sì, 39, perfetto, quindi. I vertici li abbiamo. Adesso dobbiamo guardare gli archi. Allora, aggiungiamo, prima di buttarci il codice, magari mi conviene ragionare un attimo più sui dati. Allora fammi vedere quali sono i dati che ho. Eh, sono questi, e aggiungiamo and, year, and, uh, year, the day time, uguale a 1986 per fare un esempio. Allora, questi sono tutti gli avvistamenti negli Stati Uniti nel 1986. Va bene, cosa me ne faccio? Eh, io eh, adesso in realtà sono disordinati, non lo sappiamo, proviamo a ordinarli per data. Ovviamente... I daytime sono tutti dell'anno 1986, però possono essere in giorni e mesi diversi. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che qua, il primo gennaio, c'è stato un avvistamento nello stato del, credo sia Kentucky questo. Il 15 gennaio c'è stato un avvistamento in Maryland può essere, o Massachusetts, non lo so, ma... Quindi dovrà esserci un arco tra... KY e MA. Però attenzione che il 16 gennaio c'è stato un avvistamento anche nello stato di New York, quindi dovrebbe esserci un arco tra Kentucky e New York e tra Ma e New York. Allora, questo qua lo possiamo fare in due modi, no? Possiamo scandirci la lista degli avvistamenti. E per ogni avvistamento che trovo aggiungo gli archi che lui si porta dietro, e poi pensiamo come, e questo è un modo. Scandisco l'elenco degli avvistamenti, ogni avvistamento non è detto che però comporti un arco solo, no? potrebbe comportarne di più. Modo 1. Modo 2, faccio tutte le coppie degli, degli stati e per ciascuna coppia di stati faccio una query per sapere se c'è un arco oppure no da mettere in quella coppia di stati che di solito è, ci spaventa sempre un po' perché far tutte le coppie ma io so che gli stati sono 52 al massimo quindi è vero che far tutte le coppie è una complessità n quadro quindi dovrò fare n quadro query ma 52 al quadrato sono comunque 2500 e 2500 query me le posso permettere se per che 52 fossero 500 allora ci penserei su un po' di volte quindi in questo caso anche il, mo il modo becio, stupido di, di creare il grafo eh, provo tutte le coppie, per ogni coppia faccio una query chiedo il database, qui c'è l'arco o no non mi sembra neanche particolarmente svantaggioso e poi c'è il terzo metodo in cui cercare di scervellarsi e fare una query complicata che mi dia già l'elenco esattamente degli archi che devo aggiungere Cosa allora, che non è difficile basta fare una join di questa tabella con se stessa vincolando al fatto che l'anno deve essere lo stesso, lo stato deve essere lo stesso le date devono essere maggiori Devo dire che, che delle tre soluzioni, quella che mi piace di meno è quella di andare a scandire direttamente questi sightings, per ogni sighting chiedendosi, sì. ok, visto che al 22 febbraio c'era qualcosa in va? Virginia, quali, quali archi devo aggiungere? Allora dovrei ricordarmi, devo aggiungere degli archi verso lo stato Virginia proveniente da tutti questi stati precedenti. Quindi devo tenermi una lista di tutti gli stati che ho visto, in precedenza, aggiungendola e ogni volta che trovo un nuovo stato, aggiungere un, un bel mucchio di archi tutti insieme. Che anche qui non è difficile, ma forse è un, è un pochino più di cose da scrivere, non lo saprei. Allora, io in questo caso, in questo esercizio, proprio perché gli stati sono 52 al massimo, andrei forse nel modo più stupido. No? Quindi farei una query in cui chiedo al database, senti ma questi due stati, per questi due stati, serve un arco o no? Mm? Allora come è fatta quella query? Questa query, dati due stati che sono appunto eh, la California, lo stato di New York ad esempio, c'è un arco orientato oppure no? Allora, per farlo, eh, visto che sto, come sempre, in un database, quando confronti due righe della stessa tabella, non puoi fare altro che o avere o una sottoquery, due query annidate, oppure una join di una tabella con se stessa. Perché così è SQL. E quindi noi dovremmo fare, proviamo per gradi, from sighting S1, Siting S2 devo fare una join di tabella con se stessa in cui ovviamente impongo le stesse condizioni, quindi che S1.anno anzi l'anno di S1.datetime sia uguale all'anno di S2.datetime. E scusate, manca, manca where e questo anno sia quello che voglio io, che ne so, 1986 abbiamo detto, e blocco l'anno. Poi trovo, beh, devo filtrare per gli Stati Uniti, quindi and s1.country uguale us, and s2.country uguale us poi adesso ho tutti gli avvistamenti che mi interessano perché ho bloccato lo stato, ho bloccato la country Adesso andiamo a bloccare gli stati di cui vogliamo conoscere l'arco, quindi and s1.state uguale, non so, California, Dai. and s2.state uguale New York, proviamo a eseguirla fin qua. S2, oh, ho sbagliato, S2, e mi dà 133 coppie di avvistamenti, in cui vediamo che in S1 è California e più avanti in S2 lo Stato è New York. Noi però vogliamo selezionare solamente quelle coppie in cui la data del secondo di S2 pardon, date time di S2 sia successiva posteriore al date time di S1, quindi aggiungiamo un vincolo and S2.date sia maggiore di S1.date e quindi da 133 scende a 57. A questo punto, visto che ce ne sono 57, l'arco lo devo mettere. No? Quindi a me non interessa in realtà quali siano questi 57, mi interessa sapere se ce n'è almeno uno o no. Ciascuno di questi è un'istanza di un avvistamento in California che è seguito una data successiva, nello stesso anno, da un altro avvistamento in New York. E quindi basterebbe una riga sola come risultato che io dovrei aggiungere l'arco. Se io prendessi un anno precedente, magari non c'è. Magari non c'è proprio l'anno, non lo so. Allora in questo caso non, non devo aggiungere l'arco tra California e New York. Quindi per non portarmi dietro tutti questi dati a livello di database di, di, di query potrei metterci un count qui che mi dica semplicemente un valore diverso da zero oppure se prendo un anno in cui non c'è nulla mi restituisce 0. Quindi io vado a leggere questo numerino qui che mi dice se devo mettere l'arco oppure no. Questo è il nostro giochino questo qui lo andiamo a inserire dentro un metodo del DAO del DAO che a questo punto potrebbe essere semplicemente un boolean mm? eh Esiste arco tra uno stato, quindi string stato 1, string stato 2, e poi devo passargli anche l'anno di riferimento perché questo mi permette di filtrare, anno. E questo, a questa domanda esiste l'arco, rispondo. con questa query qua, dove l'anno è un parametro, US e US sono fissi, e lo stato California e New York invece sono variabili. Occhio al punto interrogativo, non mettetelo, non mettetelo dentro le virgolette, okay? mettetelo al posto delle virgolette perché altrimenti dovrà cercare uno stato che si chiami punto interrogativo. E poi ci vuole un punto e virgola qua in fondo. Oh, se volessimo, piccola parentesi, con questa qui siamo un passettino da avere l'elenco degli archi. Eh? Perché qui ci siamo chiesti, dati due stati, c'è l'arco oppure no? Se io volessi, lo copio da un'altra parte per modificarla, potrei semplicemente togliere questi vincoli sugli stati, stampare, includere nella query anche gli stati e aggiungere un condizione di raggruppamento proprio rispetto agli stati, e mi darebbe l'elenco delle coppie di stati in cui c'è un numero di avvistamenti diverso da zero. Quindi in questo caso sarebbe quello che abbiamo chiamato prima il caso 3, la costruzione del grafo, una query che mi dà già esattamente 152 archi. Teniamo nuovamente 252 così controlliamo. Noi siamo, abbiamo deciso di fare l'altro metodo. E, però ci, lo usiamo con confronto. Ok, allora questo esiste arco mi, mi dirà sì o no. Uguale dbconnect.getConnection. Prepare statement uguale eh, connection.prepare di questo SQL. Sì, ti faccio il try catch. Poi devo impostare lo statement. Quindi il primo parametro che è il parametro 1 è l'anno come intero, quindi anno.getValue. Poi come secondo parametro statement.setString ho il nome del primo stato, quindi parametro 2, stato 1, e il terzo parametro è il nome del secondo stato, setString terzo parametro stato 2 a questo punto possiamo eseguire l'interrogazione uguale st.executeQuery e andare a chiedere quanti risultati ha trovato quindi int risultati uguale resultSet.getInt int la colonna si chiamava. Non si chiamava perché non gli ho dato un nome, gli chiamiamola C. dai Quindi anche qua devo scrivere as sc. C. A questo punto posso chiudere la connessione perché non mi serve più e se il risultati è uguale a 0, ritorno falso, altrimenti ritorno vero. E qua ritorno falso ad esempio. Allora questo ci dovrebbe permettere, questo metodo esiste arco, di costruire gli archi del, del nostro grafo all'interno del modello. Scusa? Non devo fare? Non devo utilizzare prima. Ah hai ragione, sì, grazie. Mi hai risparmiato un'eccezione. Allora, sotto magari, che dici? Sì, posso mettere rest.next o rest.first dicendo spostalo sulla prima riga, sono equivalenti. Grazie. Prima riga che deve esserci, perché abbiamo un count, quindi esitura sem sempre, se non c'è un problema di connessione, esitura sempre una, una tabella di una riga per una colonna. Ok, torniamo nel modello allora. Eh, abbiamo creato gli archi, scusate, cioè, abbiamo creato i vertici, creiamo gli archi nel metodo enumerativo, tutte le coppie, quindi for, string, stato 1, due punti, graph.vertex set. for string.state string stato 2, due, due punti graph.vertex set. Se stato 1 non è uguale a stato 2, è inutile chiederci se c'è un arco tra uno stato e se stesso. Se gli stati sono diversi, se il DAO mi dice che esiste un arco tra stato 1 e stato 2 nell'anno, allora aggiungo quest'arco. Add edge, stato 1, stato 2. Quindi possiamo aggiungere solamente, non solamente la size degli archi, ma anche quella, non solamente la serie dei vertici, ma anche quella degli archi nella nostra print di, di, di verifica. E vediamo se funziona allora rilanciamo il main abbiamo detto scegliamo l'anno questo qui qui sono due avvistamenti e mi dice che il grafo ha due vertici e un arco solo, poverino tra due vertici però se io prendo il 2000 no, il abbiamo fatto prima mette un attimo di tempo in più perché si farà i suoi 2000 query. Questa query quanto ci mette? un decimo di secondo circa un decimo di secondo per 50 stati per 50 per 0,1 siamo su 250 secondi ok? più 60 dobbiamo pensare di aspettare 4-5 minuti tanto è ottimizzabile la maggior parte del tempo che si mette questa query a fare questo confronto qua perché deve stare un year da una data e quindi non può usare lì nessun indice della tabella ma... come vi dicevo l'altra volta all'esame noi non andiamo a verificare no? cioè, l'efficienza del fatto che si... adesso questo risponde in 5 minuti ma l'avresti potuto fare in modo da rispondere in 2 secondi eccolo qua ehm... 39 vertici, 1349 archi. No? Ovviamente deve rispondere un tempo che ci permetterà la verifica, quindi qualche minuto è antipatico aspettare. Ovviamente, quando fate le prove, cercatevi degli anni in cui ci siano meno, degli anni, insomma, dei casi in cui ci siano meno valori. 1349 sono gli archi che lui ha aggiunto. proviamo a fare quella query là che dovrebbe già calcolare tutti su 1986 e 1380 e qua lui ne aveva 49 perché qui non ho aggiunto la condizione che se 1 e se 2 fossero diversi vedete che c'è AK AK uguali quindi se aggiungo Questa condizione dovrebbe venire, S. sì, certo, S1 è S1, <ride> 1649, quindi ci quadrano anche i conti. Okay? Allora, per la conclusione del, del punto 1 ci mancano solamente due stupidaggini sul grafo che faremo come prima cosa domani alle 4 e poi passeremo alla parte ricorsiva. Se volete tutte queste query qua che ho scritto le posso salvare in un file di testo che metto dentro il progetto, adesso a questo punto avendo già iniziato posso pubblicarlo, no? Nella, faccio il branch soluzione e, e ci metto anche queste query così con una riga di spiegazione perché cosa sono, così ci aiutano a ricordare il ragionamento che abbiamo fatto insieme. Ok? A domani.